Potrei eh, già tornare al posto, preoccupato, perché queste sono quelle cose che poi nascono da pieghi pericolosi. La verità è che io ho vinto per 30 anni di Ottale e devo dire che mi ci sono trovato tanto bene eh, che ho continuato sentendomi sempre più libero proprio perché ero prigioniero di qualcosa che mi ero scelto, no? È sempre così, no? Eh, noi viviamo in continue prigioni, fatto l'esempio classico che qualcuno forse eh, ha anche toccato con mano, l'amore. Eh, l'amore è, è continuamente questa, questa, questa ansia di farsi imprigionare, e eccetera, eccetera. E quindi io dico la verità, eh, ho cominciato nell'88 e e Quindi c'è divertimento, insomma, è eh. anche per questo che poi io ho mandato ehm, quattro ottave eh, alla loro richiesta di eh, dare un contributo, ma dicendo che io non me la sentivo di scrivere qualcosa sul futuro del diabete. Eh, perché ehm, sono due cose che per me stridono, almeno eh, così di primo occhio poi ho detto no perché dopo diventerei negativo no? farei delle cose e direi delle cose, scriverei delle cose che eh, non mi corrisponderebbero fino in fondo ma sarebbero comunque negative e dico per farvi capire che idea ho io delle, eh, del dialetto a me interessa il dialetto mi si può il proprio come lingua morente perché per me è un po' per chi guardate no? eh, non guardate, io non voglio farla troppo lunga, sapete tutti che le ottave sono otto versi quindi uno conta fino a otto e sa che è finito. <ride> <ride> Questo è, è, è l'inizio della fregatura, perché in realtà sotto, sotto le ottave, se volete le quelle che ci volete queste? <ride> e se, perché, qual è il punto vero? Che sotto eh, ogni ottava, esattamente sotto, a quattro, a quattro spazi eh, io metto eh, l'italiano e per me hanno pari dignità hanno pari dignità per cui metto una poesia di semplici versi io leggo sempre prima l'italiano e poi il dialetto eh, io sono di Sassuolo l'ho detto e eh, scrivo nel dialetto di Sassuolo eh, chi mi ha preceduto ha detto una verità eh, fondamentale guai leggere il dialetto del posto dove si è nati di fronte agli abitanti del posto perché di contestano <ride> di sicuro ovviamente perché era stato detto prima è una lingua evidentemente un orale e scriverla diventa una violenza una traduzione però in fondo anche i musicisti non fanno altro che cercare di tradurre delle cose eh, che non si possono fermare attraverso il No? è una battaglia continua. L'ho fatto un po' lunga, ma adesso vi leggo due di queste ottavi. E... Scusate. Ecco, allora, eh... vi leggo la prima che ho scritto, questa è dell'88, eh? di 30 anni fa. E dice così, leggo prima l'Italia. Una lingua che non cresce mica, che si consuma, nelle cucine vedove e i letti dei vecchi, buona nominare solo ciò che sta sfumando dietro la luce, nell'argento degli specchi, dove primavera non profuma, primavera spietata con i vecchi, e il loro baiocco di lingua che non cresce mica, che si consuma, da lunedì a domenica. La cosa terribile per me di questa poesia letta oggi, letta adesso, è che la prima che ho scritto, ma è anche l'ultima. Perché nell'88 io guardavo il mondo dei vecchi nelle loro cucine vedere. E io adesso sono dentro. Ed è terribile, ve lo dico, non è tesoro mio <susurra> e adesso la leggo in dialetti. la lingua che mi cresmenga che si consuma e nei cosini verdi, verdi veg, buona e verdi i buona c'è verso quel piede che si dritta alla luce e interlazioni di specie in dove per me la profuma per me vera con i veg e al suo pollo che la lingua che mi cresmenga che si consuma alla allora, qual è, qual è il discorso da fare il discorso da fare è ovviamente che uno che comincia a scrivere delle dell'ottanta in quest'ottanta ha già finito no? in peggio uno scrive 300 e questo depone il mio lavoro in qualche senso e come dico sempre l'importante che il dialetto non si capisca No, che non è necessario che si capisca, no? è che si senta è, è più importante che si capisca. E, e allora a questo punto sono costretto a leggervi l'ultima, che è la recentissima, diciamo così, e che ha eh, dentro una parola obse che per noi il sessuale vuol dire offside, il poligio, nel calcio. no? Noi diciamo off, quando un giocatore, il poligio, ti dà linea, no? E, e, e in occhi. Quindi ve lo dico prima, c'è questa parola. Anni a cantare una lingua alla deriva, per darla a chi comunque non sa neanche dirla, sfioriva viva sull'altra riva della storia. Pensarle alla sentirla salva in un'ottava sensitiva Da pre-poeta tra profeta e pirla Che dici Marione? Chissà? Abbiamo cantato in Nobse l'Eregia dell'Obseta Cioè, è questo passaggio no? da, dall'Obse al concerto no? cioè, alla stazione dell'occidentale in questo, questo è, ecco e io ho la sensazione di essere distrutto nell'occidentale io e il mio amico Marione ci oh, e lui mi veniva a prendere, si era in Germano e tutte le sere che di andare a letto uno di lui diceva andiamo a vedere il palazzo ducale, a scuola di bello c'è il palazzo locale basta e andavamo di fronte a questo enorme edificio meraviglioso uno dei palazzi più belli d'Europa e uno dei due dopo un po' che lo guardavano diceva, oh, il nocce è qua, <ride> cioè come per dire, lascia fuori, fuori gioco da morire. <ride> e l'altro diceva, perché noi no? <ride> cioè io e lui ci consideravamo sicuramente in nocce come il palazzo di canto. Ecco perché ci ho tenuto molto a, a finire con questa parola che per me dice lui. Adesso la dà la eh? Anna torna la lingua de alla deriva, per te che comunque sai in dirla. La disturiva viva in pletora riva della storia, Pensella della sentirla, salve in un'oteva sensitiva, da pre-poeta tra profeta e terra Salì pari un chissà e le cantè in opse le leggi e il